Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tecno Gigi oggi unboxing di un prodotto che mi sono comprato. Allora, se andate a vedere anche sul mio profilo Instagram che uh, si chiama lo stesso nome, su Tecno Gigi. Vi faccio vedere alcuni prodotti che sto acquistando. Ci sarà anche uh, metterò tutti insieme dei prodotti da farvi vedere per un video speciale che uscirà a marzo ora andiamo ad aprire la scatola dell'unboxing all'interno della scatola abbiamo questa tipo di marca questa è la scatola, eccolo qua all'interno troviamo un portafoglio ragazzi non mi chiedete il colore di questo portafoglio ma ho sbagliato a prendere il colore infatti devo prendermelo di colore blu Comunque non è male. Allora, questo portafoglio è della marca eh, Beamer, in cui questo tipo di marca fa dei portafogli molto stati dalle persone, molto compatto, molto piccolo e all'interno della confezione troviamo anche il manuale delle istruzioni per capire come funziona il prodotto, come quante tessere si possono mettere, quante carte, come bloccare la carta, eccetera. Allora, in questo è il portafoglio, si apre in questo modo, poi nella recensione completa ve li farò vedere meglio, qui si mettono i soldi in contanti, eh, qui in questo modo molto rapido il clip che si chiude facilmente e si apre in modo molto ma molto veloce. Molto piccolo, come vi ho detto, molto leggero, questo è il clip per chiuderlo e uh, ci sta anche il tasto con questo tappo vi permette di far uscire in automatico le vostre carte se mi sbaglio potete mettere fino a 5 carte non è finita qui, uh, poi abbiamo anche il uh, taschino con la ciniera per me che l'ho preso di colore marrone invece del blu ci sono diversi colori per prendere questo tipo di portafoglio Ecco qui, qui potete mettere le vostre piccole monete, io ce l'ho troppe, infatti cavolo, me, se avete sentito il rumore, a posto. E poi vi faccio vedere anche la differenza di grandezza rispetto all'altro portafoglio. Questo è un altro portafoglio piccolino, eh, a clip in cui si apre in questo modo, in cui potete mettere qualsiasi cosa, i vostri soldi, i vostri guadagni, però rispetto a questo qua ci sono delle unità importanti, molto più comodo, qui avete la possibilità di mettere i soldi in contanti in modo più semplice, più compatto, sicuramente è un'ottima scelta da fare. Avete anche la possibilità di estrarre direttamente le carte con questo bottone che è molto più bello e secondo me questa è una novità molto importante da questo tipo di uh, azienda e poi finalmente quello che mancava a me dall'altro portafoglio la possibilità di mettere le monete piccoline con questo è tutto ragazzi in questo piccolo unboxing ora ci sarà la recensione completa con altri prodotti che sicuramente vi farò vedere con questo è tutto, un saluto da TecnologyG alla prossima, ciao ragazzi